Il posto in cui mi trovo adesso è casa di mia madre, più precisamente all'esterno, dove ho allestito una capannetta e ci sono un sacco di cose che ho accumulato nel corso degli anni e molte sono robe veramente di poco valore che mi occupano spazio ho conservato anche del legname lì e per non fargli prendere la pioggia avevo messo su un telo ma questo telo si è un attimo guastato e adesso si è rovinato molto legname e dovrò buttarlo via, fare un po' di pulizia sia dentro che fuori questa capannetta. Fra le varie cose ho trovato anche un frigoriferino che non mi ricordavo di avere, ma mi ricordo che funzionava un po' male. E I legni più forti sembrano essersi conservati, una sorta di selezione naturale con le intemperie, quindi terrò solo i legni più belli e butterò via tutti gli altri. Bel lavoro e bel caldo ad agosto, il 16 agosto. Oggi ho fatto un po' di giretti che non ho ripreso con la videocamera. Sono stato prima in discarica a fare il vuoto, poi sono stato a Bricomen dove ho preso queste e questa per fare una mensola qua. Sopra questa qui faccio un biplano perché mi trovo in laboratorio, è un po' cambiato in questi mesi, magari vi farò un room tour come avevo già fatto così vedete l'evoluzione di questa stanza e... Mi trovo molto comodo ad appoggiare le cose qui quando sono qua sul bancone di lavoro. Forse in foto non vedete, magari cambio obiettivo e si vede. Eccomi, ora si vede non solo il tavolo qua sotto, ma anche un po' tutto il resto della stanza, ma questo non è ancora il giro della stanza. Sono stato a prendere anche un po' di prese, non per il culo ma per la corrente. E ho preso i faston che io non ho mai utilizzato i faston ma sembrano essere molto molto comodi sono passato all'esse lunga a prendere delle pesche di quelle che mi piacciono tanto e sono passato a casa mia a prendere degli obiettivi uno è quello montato uno è questo qui stavo girando con un obiettivo troppo stretto volevo qualcosa di più grandangolare e sono passato a casa mia dove tengo tutta l'attrezzatura fotografica a prendere i grandangoli appunto si vede l'angolo quanto è grande qui alle mie spalle in questo muro ci sono già dei buchi perché in passato volevo metterci delle mensole avevo messo delle mensole avevo fatto delle mensole multi ripiano in plexiglas, che poi ho smontato e per sfruttare questi buchi ho messo dei porta telecomando del condizionatore una cosa utilissima direte voi adesso voglio vedere se i buchi che ho già fatto mi torneranno utili per questa, che è il sostegno della mensola. Non coincidono tutti e due, o fisso la mensola in un solo punto, oppure devo forare. Tiene. Mi limiterò a bucare le plastichine, queste qui, che vanno sotto la mensola per farci passare la vite perché fanno un po' schifino e non aderiscono proprio bene sotto la mensola, mi dà un po' fastidio all'occhio, ecco La cosa che più mi interessava era non avere spifferi in questi punti qui. E questo è il biplano di è finito. Sono contento di come è uscito. Visto che dovrei aver imparato a essere più organizzato, adesso faccio il bravo. Chiudo la videocamera e metto tutto quanto nel computer, tutto il girato, bello organizzato in una cartella col suo nome in un disco dove faccio questo progetto e chiudo la telecamera. A domani. Ciao! Ora vi mostro meglio quella che è la situazione attuale della capannetta e di quello che c'è attorno è rimasta ancora molta roba in giro ma molta l'ho buttata, molta l'ho riorganizzata questi pesi dovranno trovare una disposizione quella roba lì dovrà andarsene da qualche parte che è il legno buono c'è anche questo bellissimo telo di plastica che dovrò smaltire, meglio darmi una mossa L'avevo anche fissato con dei bulloni, con delle viti per ancorarlo meglio, per non farlo strappare via dal vento ma poi il materiale ha ceduto Quel telo in plastica era un covo per zanzare Mi hanno fatto la festa, io adesso ho paura a uscire Credo di aver trovato una bella soluzione alle zanzare e anche al freddo perché il 17 di agosto fa molto freddo, coprendomi bene non mi pungeranno. Tutte cosettine leggere. Io non ce la faccio più dal caldo. Questa di fianco a me è una scatola dentro cui tengo il raffreddamento liquido del computer. E il suo coperchio è come nuovo, vedete? E per tirar via i residui dello stampo di fabbrica andrò a dargli una sciacquata sotto l'acqua. Non mi soddisfa il risultato ecco direi che questa se piove è meglio avercela al coperto Dopo questa botta di vita a uscire con la tuta, con le maniche lunghe, con 30 gradi all'ombra, io sfrutterò questa grande carica per fare il video della room tour. Lo faccio proprio in questo momento perché c'è una luce che è perfetta, è diffusa, è senza ombre e per un video così completo fa comodo non dover allestire l'illuminazione artificiale. Mi sono dimenticato di dire una cosa... Per fare questo video metterò la videocamera su questo strumento che mi aiuta un sacco a stabilizzare. Bene, le riprese del Room Tour sarebbero finite, almeno quelle in movimento. Poi farò un'introduzione, una fine, un voice over, voce fuori campo che dir si voglia, e dovrò organizzarmi per affrontare una delle mie più grosse paure, ovvero quella di trovarmi due progetti mischiati non in ordine cronologico sulla stessa memory card quindi mi metterò subito nel computer qui alle mie spalle a trasferire i dati Assieme alla porta qua dietro si chiude anche questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito e se vi piacciono i miei video e non siete ancora iscritti al mio canale cliccate qua che vi iscrivete.